Ciao a tutti ragazzi. Stiamo qui su Fortnite oggi. Non sono più usciti i video perché ultimamente ho avuto problemi con l'audio e con OBS. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, intanto non vedo nessuno nei paraggi per adesso. Sganciamo il pesce preistorico. Ecco qua qual miglior delta per andare al the shark ah comunque io io, mi, io vado subito a mettermi un travestimento se no. c'è gente no no no mi ruba la cesta, non mi rubare la cesta porca miseria porca miseria armati in fretta armati in fretta c'è gente non farti vedere dal tipo Trovato qualcosa? Eh, sì, pompa Aspetta un attimo Occhio, occhio Sta giù, sta giù Sta giù, sta giù Sta giù Non farti vedere un attimo Eccolo lì. Hai visto? Vieni qua Vai di pompa, vai di pompa Scusa, ti ho sparato a te Io vado subito Occhio che vado subito Io Ah, potevamo scansionarlo Che vedevamo il nemico Vabbè, niente, pazienza occhio Ok, che io, vado, io, vado, io vado subito Trovato, vado trovato Trovato il player Scusami lui tu arrivo lo tra Vai arrivo anch'io no, comportiamoci come se fosse tale Ma c'è un tipo ci vuole far fuori Vuole far fu fuori tutte le guardie Punto fine cioè Vai Apri Con calma Nessuno dammi un pompa Eccolo qua ah. Mi scusi qua sotto c'è la cassa, là c'è gente. Ho tolato, ho delato prima! Dove sei? Ho finito, ho finito, carica ricarica ricarica! ok ok ok, aspetta aspetta ho il rampino ho rampino infinito prendi la testa ho la chiave ho la chiave ho la chiave adesso prendi andiamo giù facciamo rifornimento andiamo a proviamo a buggare il gioco proviamo a buggare ah ti ho dato scusa andare andiamo a riprenderci la matura prendiamoci la la non abbiamo tempo non abbiamo tempo non abbiamo tempo. dove Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? qua, dove stai andando? Non abbiamo tempo, dobbiamo... è qua, Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? sotto, è qua Dov'è? Dov'è? Qua sotto, Dov'è? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Non puoi curarti? Eh sì, ma aspettami! Raga, non abbiamo zio zio. Eh, che cavolo! C'è un problema. Sta arrivando la safe, dobbiamo andare sull'elicottero e stavolta proviamo il trucchetto, quello che ti dicevi, buggare il sistema. Dobbiamo arrivare eh, via sì. all'elicottero, il al quello infinito. È qua sotto, fa! Cosa? È qua sotto! La forte! Dove? Eh, vedi è ah, è la cassaforta! È che la chiave giù. Hai la cavola! Beh, non abbiamo tempo, abbiamo 8 secondi per uscire da qua. Abbiamo 8 secondi per uscire! No! Oh. Vai all'elicottero, vai all'elicottero! Dai l'elicottero! Solito là! Aia! Oh allora adesso Ascoltami Stesso ascoltami Allora devi guidare tu Perché io uso il rampino Guida aspetta Allora Funziona sembra funzionare Alzati vai verso la safe Poi alzati tutto Vediamo se funziona Se funziona ragazzi Se funziona Andiamo qua. Si alzati tutto eh. Si alzati tutto. Dimmi quando sei arrivata all'altezza massima eh. Altezza massima arrivata. Che c'è un punto preciso dove colpire. Solo okay. che che non so se c'è.. Mi spara il rabbino fuori però. Preparati. Io ho una domanda, se dai colpi. Se dai colpi fucile l'assalto? Eeeh.. A... leggendario? Aspetta un attimo che secondo me non siamo gli unici. Dov'è finito il, il coso? Dov'era? E' qua. Ah, sull'albero. No, no, la, la cassa, è sull'albero. Vai tira giù l'albero stesso, se ci vedono. Cosa i colpi Giulio? Ho, ho, 70, ho 72 69. No, no, non così pompa, grazie, vabbè. Ce l'hai così? Ce l'hai pompa, scusami. Allora il trucchetto quello lì non ha funzionato, peccato, perché era, era una cosa ottima secondo me. Io, ma io guarda andiamo a prendere il tesoro! Eh? Ho il tesoro, ora, la, ora la destra No! Dammi! No, no, no, no, no, no. Datemi il comando, dammi accesso al comando! Uh. Bene, vai, abbiamo acceso insieme, ho sprecato un po' di materiale Sono a secco, vai alla grande Stai lì, fatti un po' di coso Io intanto mi farmo un po' di roba Perché sennò non ho niente proprio, zero Zero per difendermi di Come è Com'è possibile che eh, non c'è niente? C'è gente? Io non ho colpi C'è gente non ho colpi C'è gente non ho colpi se gente non lo colpi, io, sto qua vicino alla cuccia delle de galline. Sto oh, qua. Ah, oh, niente. Sto qua. Sto qua. Aspetta, tu devi fare il costo. Vai, tu devi fare il costo. Avaccate, proviate tutto. Allora, stai. Che mira che ho. Tutto qua. Ok. Alla grande me li prendo i gol, punto? Guarda qua, questo, questo, mi sparo un po' di cure. Siamo fuori safe. Grande, grandissimo. Vai all'elicottero, run, corri, corri. Vai, dov'è l'elicottero, No, oh, Questo devi darmi. Ho Eh? Ok Dentro nascosto eh L'hai preso almeno? Eh, uno l'ho preso, un altro no Boh, piglia quell'altro adesso, vediamo se io cerco di andargli Ma da dietro Eh, l'ho visto È lì L'ho visto col cecchino, anche lui c'è il cecchino Hai detto, c'è la Sì il camperone. Oh no. Tu guarda col cecchino, gli vado da dietro io. Eccolo là, eccolo là, il loot, al loot, mira adesso, mira adesso che sta prendendo il loot, vai. L'hai preso? No. No! Vai, tienlo occupato, tienilo occupato, gli sto arrivando vicino. Dai no, ce l'ha sei, Ma che infamata! andiamo via, andiamo via! Sei... Vai, vai verso la... Vai vai vai! Lo sei Guzio? Cioè, si ci sono! sono a Io ci sono! C'è gente! No, no, no, no! Arrivò! No, no. Arrivo. Arrivo. M'hanno fatto fuori! No! no. No, no eravamo in treno non ci credo, la, no, la, no, guardalo, lo vedi costruire Eh, vai, vai, vai, vai. tu intanto vai in safe chi entra d'occhio ti viene da dietro da quello è lì, ti sta, sta prendendo la mia roba guardalo, guardalo lì, guardalo lì, guardalo ah, sono in due, sono in due ah, c'è la spara bene da quello Vai di pompa, vai grande, vai su quell'altro subito, subito su quell'altro. Ok, c'hai sopra. Vai, vai, vai, grande, vai. C'hai, c'hai, dove è? Eccolo lì, dietro, là, dietro, là, là. No, secondi. Secondo. Seconda. Però.. Dov'è che hai trovato lo scar leggendario? Eh, ce l'avevo dall'utente! Uno! Avevo ucciso uno per lo scar leggendario sia.